Detto questo, a Goldman Sachs non si applica questo taglio. Goldman Sachs aveva un uomo che valeva 100, il giorno dopo il suo uomo vale ancora 100. Ma che cosa significa questo taglio che viene effettuato? Significa che se io risparmi, insomma, valevano 100, mi ritrovo con 20 effettivi da poter andare a riscuotere. Ma per farvi capire meglio la drammaticità di questo taglio, in Grecia si parlava moltissimo, anche le casaline parlavano di haircut, da supermercato, mi sembrava supermercato, si a parlare di ercat, che non è un taglio di capelli, una nuova conciatura, contrariamente a quanto il termine inglese può suggerire, ma significa una sforniciata rispetto appunto al valore oggettivo di quelli che erano i titoli. Pensate che dal 2009, con l'esperienza della crisi in Grecia, lo Stato pagava tutti i propri fornitori scuola, ospedali, infrastrutture, quindi tutti i fornitori dello Stato a tutti i livelli, delle amministrazioni locali, insieme appunto quelle quelli centrali e nazionali, i buoni del tesoro. In crisi di liquidità non c'era abbastanza denaro per poter pagare, così dicevano, così giustificavano la necessità di pagare con queste nuove formule di pagamento, virtualmente con questi buoni del tesoro, buoni binari. Le persone che andavano in pensione, ricevevano il proprio TFR, il trattamento di fine rapporto, anche in questo caso con buoni del tesoro. Pensate quindi alle persone che hanno lavorato per tutta una vita, e che si sono accantonate a questo TFR, che magari volevano investire, che era la loro garanzia di sopravvivenza per eh, diciamo, la, la parte non lavorativa della propria vita, che si trovano praticamente con un pugno di mosche in mano, con un quinto di quanto doveva essere loro riconosciuto in una situazione in cui le pensioni erano già state pesantemente tagliate pensate che cosa significa per gli imprenditori che fornivano servizi o materiali prestazioni comunque verso l'amministrazione pubblica, che è un apparato molto grosso in Grecia e che magari hanno dei fornitori a, propr a propria volta da dover pagare i fornitori dovevano essere pagati 100 loro dovevano avere 100 ma non 120. 20 Pensate alla drammaticità della situazione, che cosa significa dover fare i conti con una realtà dove non c'è più futuro, non c'è più garanzia. E qui permettetevi il primo parallelo. Qua nella rete ogni tanto si trova la notizia che o qualche amministrazione comunale, oppure a livello centrale nazionale, si palesa la possibilità di effettuare dei pagamenti di buoni del tesoro certificati del tesoro, ordinari del tesoro. E tutte le volte che ho sento la notizia ora una bella allora, d'oca proprio perché ho visto cos'è successo in Grecia. Qualora dovesse materializzarsi una situazione di questo tipo e si diagro, cosa che comunque si sta facendo su un binario paurosamente parallelo a quello greco, sappiamo quali sono i rischi a cui si può andare incontro. Il numero dei suicidi in Grecia è salito agli stelli ma sono tanti suicidi che sono avvenuti anche in Italia. Chi per uh, disperazione, per non poter pagare più i propri dipendenti, per non affrontare le, caselle, le cartelle esattoriali per non uh, avere più possibilità di avere credito magari per pagare le tasse per quell'anno, perché poi l'anno dopo potrebbe andare avanti a lavorare. Ma per gli stessi lavoratori dipendenti che magari hanno mutuo, tasse da pagare di non ce la fanno più, pensate qua sta diventando la situazione. Pensate quanto duro è diventato anche per i giovani italiani, costretti a fare i conti con un precariato quando lo si trova e magari costretti a lavorare, che so, come in vista 4 euro all'ora piuttosto che a 2 euro all'ora, se va bene quello, se no prego, si accomodi, qualcun altro che lavora c'è di sicuro pensate che possa esserci un futuro per il nostro paese se queste sono le premesse, se queste sono le condizioni. Che futuro può esserci per i cittadini italiani, per i cittadini greci, piuttosto che spagnoli, piuttosto che irlandesi o portoghesi? E però che il famoso esercito che sta muovendo l'Europa ha un nome ben preciso. E anche i nostri salvatori che i vari paesi membri, sotto spoglie politiche piuttosto che sotto spoglie tecniche cercano di propinarci dicendo ah e questa è la soluzione vanno tutti in direzione opposta rispetto all'interesse dei cittadini X, Portogallo, Olanda, Italia, Grecia, Spagna questi eserciti come si muovono, quali sono le misure che intraprendono Beh, nel libro c'è l'esempio c'è l'elenco, anzi, preciso e dettagliato di quello che è successo alla Grecia. E se lo leggete, vi accorgerete che la fotocopia di quello che a distanza di pochissimo tempo è stato fatto in Italia, stessi provvedimenti, si vanno a colpire salari, stipendi, pensioni, retribuzioni. Si vanno a colpire le strutture vitali del paese con le attività, le aziende, le industrie, l'apparato produttivo che ancora c'è, si va a colpire ciò che c'è di pubblico, ancora di proprietà statale, per spezzettarlo, smantellarlo e rivenderlo e si va a colpire quella che è la spina dorsale del paese, ovvero i cittadini costretti a fare i conti con una incrementata pressione fiscale quindi sempre più tasse da dover pagare un aumento delle tariffe una diminuzione del potere d'acquisto di salari, stipendi, pensioni e un aumento generalizzato comunque dei prezzi e quindi è nera di così praticamente non si può il problema è che non possiamo nemmeno dire di aver raggiunto il peggio perché ogni volta che lo pensiamo ci accorgiamo che se ne inventano una nuova per poterci fare del conto che peggio si può andare ancora e come. E arrivo appunto a quelle che sono le operazioni di guerra dell'esercito, non prima di aver appunto parlato di questo esercito, ovvero del debito. Noi abbiamo questi salvatori, i tecnici, ci hanno propinati i tecnici di, dicendo che i politici in Italia sono corrotti, eh, c'è questa guerra fra partiti destra e sinistra centro, quindi no, ci mettiamo i tecnici che hanno competenza, che sanno mh, così come in Europa, così come la Banca Centrale Europea, è ha dato un Mario Draghi, che è competente, preparato a casto da, eh, governatore dell'Italia, anche in Italia, insomma, adesso sono i tecnici che possono cambiare le cose, e possono salvarci. E come ci salvano? Come i sacrifici Dovete fare nuovi sacrifici, ci dicono Presidente della Repubblica. I sacrifici li devono fare tutti, anche i meno abbienti. Ok, i sacrifici li devono fare tutti, ma cominciano a farli i più ambienti, cominciano a farli i nostri politici, cominciano a farli i nostri governanti, ma soprattutto i nostri governanti così altamente pagati, tecnici o politici che siano. Sì. Si viene da fare per individuare le misure se ci sono, e come che ci sono, a livello internazionale che consentirebbero di liberare l'Italia dall'essere ostaggio di questo esercito europeo chiamato debito. Questo esercito europeo è composto da diverse truppe. Ci sono, c'è la retroguardia, quelli che stanno più dietro, ed è quella parte di debito che è stato creato dalle amministrazioni pubbliche. Ehm, accontentare un apparato spesso fatto di clientele, spesso fatto di amicizie o di gruppi comunque molto particolari, per, detto brutalmente anche per ottenere il voto quando c'erano le elezioni, eh, che serviva per fare un piccolo intervento, per magari creare piccoli posti di lavoro locali, temporanei, assolutamente temporaneisti, però intanto la parvenza per quando c'era la tornata elettorale e la e appunto si ricorre l'indebitamento della macchina pubblica attraverso gli strumenti di cui parlavo anche all'inizio. Poi c'è un'altra parte dell'esercito, ed è una parte dell'esercito che risponde, permettetemi di parafrasare, in questo caso, a chi da politico ha fatto il cameriere dei banchieri con l'aggravante del non aver nemmeno mai fatto la scuola per vivere o per quanto riguarda l'Italia perché semplicemente si sono acconciati a mettersi al servizio della grande finanza cercando di ridavarli un profitto per sé o comunque per la propria clientela quando ci dicono avete vissuto di sopra dei propri mezzi oppure quando io divento mamma di un figlio e so che quel figlio ha oltre 30.000 euro di denti, caspita, non è terminato, come farà mai ad avere 30.000 euro di denti? chi gliela fatti per lui, chi è che gli ha versati sulla testa oppure io so che magari ho le rate da pagare per la macchina quello è il mio debito, ho il quello è il mio debito chi sono per a rispondere? ma con 30.000 euro famosi chi li ha fatti per me e perché li ha fatti? e anche lì andando a grattare sotto la polvere ci accorgiamo che l'altra parte di quel debito è fatto da che cosa? da due trappoline una permettetemi di citarla molto velocemente sempre composta di più cose, è una un'Europa complessa, vi anticipo che uscirà un secondo libro entro Natale e invece l'argomento sarà sviscerato molto bene, che si chiama signoraggio primario e secondario, gioca un pochino sull'emissione della moneta e sul fatto che tutti i Paesi membri dell'Unione Europea devono, a parte le monete di ferro che vengono cognate all'interno dei nostri Stati, per le banconote, per la carta moneta, devono fondamentalmente ricorrere. Emissione da parte della Banca Centrale Europea, alla quale corrispondono attraverso titoli di Stato, o comunque attraverso altri strumenti finanziari, il valore totale del denaro che viene messo in circolazione in Italia, quindi ehm, stampato in tipografia dalla Banca Centrale Europea, più gli interessi. Allora, quindi, perché già qualcosa non va? Ma come? attraverso quel trattati trattato, Master e gli abbiamo detto che tu Banca Centrale Europea stampa il denaro per noi, a me è stato, faccio parte di questa Banca Centrale Europea devo inserire del denaro, devo mettere in circolazione, non solo devo pagartelo al valore nominale e non rispetto alla spesa della famosa tipografia per stampare quel denaro ma no, ti devo pure dare degli interessi, questa è la prima cosa è un argomento molto complesso, permettetemi di sorvolare anche su questo, ma se volete poi ci torniamo. È un'altra cosa gravissima, che è una componente più massiccia del nostro debito. Viene chiamata, in maniera tecnica, antrocismo. In maniera molto semplice il capo degli interessi sugli interessi. Cioè, ogni anno l'Italia non ce la fa nemmeno a restituire gli interessi che dovrebbe l'Unione Europea, che si vede già calcolati i nuovi interessi su quegli interessi che non riesce a restituire. È una cosa perversa, malefica. E come se non bastasse questo esercito europeo, cosa so pensa di fare? Vi date un attimo, perché se avete mangi stomaco vi può aumentare. L'Unione Europea ha pensato bene di ricorrere a quei famosi aiuti come prima insomma c'era la persona che soccorreva quello che stava affogando e li portava via da oggi. Perché dobbiamo imparare tutte le volte che sentiamo parlare di aiuti europei oppure da parte del Fondo Monetario Internazionale, dobbiamo tradurre questa parola che ci vengono così in televisione con i termini giusti che sono prestiti con interessi. E tutto torna alla Grecia, torna a La penultima tranche di stata attribuita alla Grecia della quale parlo, cioè una più recente che sarà conversata questo mese, era di 130 miliardi di euro. monetario della Banca Centrale Europea e eh, ovviamente anche la Commissione Europea davano un elenco di compiti che la Grecia deve fare per poter avere quegli aiuti. Ed è così, come ho commentato nel libro, che si va dalla privatizzazione del servizio idrico, della, degli aeroporti, dei ponti, dell'autostrada, delle strade, quindi un totocalcio. Eh, persino il sistema di difesa legno è stato privatizzato. Ma attenzione, privatizzato non vuol dire che c'è un imprenditore greco che l'acquisisce, vuol dire che più delle volte va all'estero e che finisce nelle mani di Batti, di piuttosto che di altri paesi. In alcuni casi hanno persino cartolarizzato il proprio territorio, per cui incredibilmente ci sono isole greche e certo geograficamente appartengono ancora alla Grecia, ma tutto ciò che ci sta sopra è stato comperato dal dalla Germania, da Svizzera, da Israele e da altri paesi. Quindi è un concetto solo geografico quello di appartenenza allo Stato. Nel più e nel meno di questo perché la proprietà è tutta all'estero. E come se non bastasse a proposito di Germania, al Ministro delle Finanze tedesche è anche venuta in mente una bella idea per farvi capire perché Paolo di Esercito. Dice, ma caso per le nostre banche tedesche sono sovraesposte rispetto alla Germania, rispetto alla Valle Grecia. E in un qualche modo noi dovremmo pure rientrare. Per cui cosa fa? Prepara 160 finanziari da spedire direttamente in Grecia per la riscossione diretta delle tasse. Cioè ci sono dei tedeschi che vanno in Germania e riusciamo a prelevare, a riscuotere direttamente quello che devono avere delle banche commerciali, dei cittadini. E non è che il cittadino possono dire no col io non parlo, perché cosa fanno? di concreto, sugli immobili, la tassa sugli immobili, hanno pensato di farla pagare con il bolletta della luce. Per cui sono costretti a pagare, cioè tu hai il servizio della, della luce in casa e mi paghi le tasse. Se il cittadino dice, perché si sono rivolte alla Corte Costituzionale, che ha detto no, non si può, lo Stato deve scuotere le tasse di proprio e tu paghi solo la tariffa del servizio di quello che consumi, che cosa fa la società dell'energia elettrica? Appena arriva il pagamento, gira subito la quota allo Stato e così il cittadino che chi ha pagato la sua corrente elettrica ma non ha voluto pagare la tassa sulla casa, quindi ha pagato una parte di quella bolletta, si vede la sua parte pagata per il consumo, girata dallo Stato come tassa patrimoniale e diventa moroso per il consumo di energia elettrica, la società dell'energia elettrica, se non ripaga quella cifra, gli stacca al corrente e se l'estate in qualche modo si può anche fare la frigorifera a parte per la conservazione dei cibi di meno diventa duro perché c'è la questione del riscaldamento, c'è la questione degli edifici pubblici perché questo vale anche per le scuole e per gli ospedali torniamo a noi però, vi dicevo che questo, di questo debito e del fatto che questa troica abbia dato un pochino delle ricettine alla Grecia su che cosa doveva fare per ottenere il famoso prestito di 130 miliardi la Grecia ha detto in pratica tutto bravissima, disciplinata immediatamente l'amministrazione dice ok, fatto tutto, fatto la spunta, preso il foglio, questo fatto, questo fatto, questo sì sì lo stiamo facendo, questo fatto, perfetto, e consegna il compito alla Troica la Troica dice bravo Grecia, i 130 miliardi, no oh, scusa aspetta chiediamo, io ti do 130 miliardi però nel giro di 20 anni tu devi rendermi 274 miliardi se sì. dice ma perché scusa cioè, io ti ho chiesto 130 miliardi di Mi nel giro di 20 anni quel prestito di 130 miliardi diventa un ammontare da 274 miliardi da restituire quindi capite la fregatura madonna ma non basta perché non è che la droita dica ok ecco i 130 miliardi no dice ok io ti devo dare 130 miliardi ma siccome sei un po' in in giro, facciamo così, il 52% di quell'importo lo do alle banche internazionali, il 23% di quell'importo lo ritorno a me in Banca Centrale Europea perché li devi a me. L'altro 20% te lo giro, ma è vincolato affinché tu lo dia alle tue banche commerciali, della Grecia, e solo il 5% va a finire nelle casse dello Stato per gli interventi rispetto ai cittadini, produttori, all'imprenditoria e quant'altro, ospedali, scuole. Ecco perché gli ospedali chiudono oppure se i pazienti vogliono andare devono avere qualcuno con loro che va fuori dalla farmacia con gli strumenti, comprese pistole, compresi cerotti, comprese garze, comprese tutto l'occorrente per poter fare l'intervento, se no grazie si è comodo. Ecco perché le gare da parte all'interno degli ospedali per la fornitura dei farmaci vengono vinti prevalentemente da TELA, che è arrivata al punto che in Italia a proposito del farmaco generico è una di quelle che sta avanzando in maniera più massiccia e decisa, nonostante diversi sostegni siano state chiuse negli Stati Uniti dalla Food and Drug Administration perché falsificazione degli studi scientifici rispetto all'efficacia del principiativo, e contaminazione del principio attivo con metalli pesanti e particelle non ulteriormente chiarite. Diciamo che Eva è una società israeliana. La allora, sede principale è a Tel Aviv ed ha il suo centro di produzione negli Stati Uniti, in Polonia, eh, in India e a Porto Rico. Queste sono le sua struttura, è una multinazionale vera e propria strutturata ed è quella che in Grecia si sta accaparando del farmaco generico ed è arrivata anche in Italia, grande pubblicità sugli schermi, nelle città e così via. Torniamo però di nuovo al nostro debito, a come funziona questa mh, scatoletta degli aiuti Siccome questi debiti? Tutti di io dico soltanto aggiungo che questi farmaci generici è importante sapere che sono molto generici, nel senso che non hanno esattamente le stesse proprietà del farmaco. non è vero né per quantità né per qualità. E quindi questo la dice anche Lunga su cosa significa passare da un farmaco ufficiale a, a, quello... a quello generico. In Grecia c'è un grosso problema rispetto ai farmaci generici. Sì, perché la normativa greca prevede che, che viene chiamato principe, il principio di bioprivalenza, cioè un farmaco generico che può avere eh, un effetto sul, sul corpo, sul fisico, che abbia, che stia in una forchetta molto simile a quello del farmaco, del farmaco originale, originariamente preditato, che è un più o meno 10%, un range abbastanza vicino al 100%, ma si va dall'80 al 125%. Questo significa, pensate ad esempio, un bel anzianico per i bambini in età pediatrica, per cui il principio attivo va modulato con estrema attenzione per far sì che possa essere efficace, perché magari non produrre effetti collaterali, che non si possono manifestare effetti collaterali diversamente non un avremo, no? ebbene invece in molti casi all'interno degli ospedali, ma anche i pediatri stessi in Grecia si stanno trovando in notevole difficoltà, perché questo fenomeno è diventato frequentissimo, o per eccesso, o per difetto, o per difetto. questo tanto per, per chiarire. Ma torniamo al nostro famoso debito, alla questione del debito e agli aiuti. In Europa, a proposito degli aiuti, qualcos'altro se la inventano. Non ci trovano dati, ogni tanto si trovano e quindi attorno al famoso tavolo dove ci sono i nostri giocatori d'azzardo, dove siedono i famosi responsabili delle agenzie di reti, cominciano a sedersi altri giocatori. Che questa volta si trovano veramente molto d'azzardo, nel senso che azzardano non proporre delle misure per i paesi membri come quella del MES o ESM ovvero del Meccanismo Europeo di Stabilità è un dispositivo che era stato già ratificato da un grosso numero di paesi europei ma che era ancora in ballo perché la Corte Costituzionale tedesca lo stava tenendoli in sospeso recentemente c'è stata la sentenza dato in via libera e di conseguenza il Meccanismo Europeo di Stabilità è realtà che cosa significa? significa che ci sarà un fondo che viene creato con una propria struttura dirigente che avrà queste caratteristiche. Immune, gode di immunità in tutti i paesi, membri, in tutti i territori dei paesi membri, non può essere citato in giudizio da nessuno, istituzionale o non istituzionale che sia, ma può citare un giudizio chiunque voglia, e lavora tutti i propri collaboratori, non solo il livello applicato in regime di segreto professionale ma come? è l'Europa, stiamo parlando degli aiuti ai popoli ai paesi, sui soldi che noi, i paesi il pubblico, versa in questo meccanismo e lavora, sì lavora coperta dal segreto